Quando si pensa alla Croce Rossa, si pensa all'emergenza, cioè a qualcuno che arriva e ti toglie dai guai. Ma spesso l'emergenza non è istantanea come può essere un incidente o un'ambulanza. La Croce Rossa si occupa anche, e lei in particolare, di emergenze che durano anche anni, di emergenze di vita. Ecco, Come com le è venuto in mente di passare dalle, dalle emergenze istantanee, che sono quelle che tutti pensiamo, a questo senso di continuità? È un processo, è difficile eh, identificare il momento, perché io non avevo nessuna competenza di droga, anzi, facevo lo specialista in medicina dello sport, quindi proprio... Poi i casi della vita, c'era un presidente generale illuminato della Croce Rossa, mi disse guarda Barra, in america questa storia della droga sta pigliando un piede terribile vedrai che arriva pure in italia cominciatene a ne occupare con i pionieri con i giovani che vedrai che c'è molto da fare io ho cominciato in quei tempi non se ne occupava nessuno nel 1975 76 e poi tutto è venuto di conseguenza poi parleremo anche di Villa Maraini che è un po' un fiore all'occhiello di questo percorso. Sì. Però lei ha detto che ha iniziato con lo sport, no? Lo sport io in fondo. Io personalmente facevo la specializzazione in medicina dello sport. E che significa comunque curare i giovani certo. sani, no? Quelli, Secondo me. Quelli aspetti. le olimpiadi. Que e, lo, e lo sport sono una delle poche cose eh, importanti che fa l'umanità. Certo. Infatti io per le olimpiadi mi sono capace anche di mettermi a piangere lo sport però è sacrificio lo sport è regole eh certo. lo sport è squadra lo sport è tante cose che poi inevitabilmente i ragazzi che incrociano la strada della droga non vedono più come valori li perdono un po' quindi il recupero passa in realtà è un, come dire, è un cavallo di ritorno cioè si torna ai concetti primari, primari quelli che, sì, che studiamo ma il recupero è anche funzione del tempo noi abbiamo visto che il tempo è terapeutico, perché se è una storia di droga, è un amore folle di un soggetto per una o più sostanze, il tempo che passa è la routine, è la tomba dell'amore. E quindi il problema della terapia non è forzare la mano alla natura delle cose, il problema della terapia è sopravvivere fino al momento in cui si accende la lampadina, il soggetto ce l'ha le scatole piene e smette. Quando si parla di droga si pensa generalmente al fruitore, al ragazzo che viene invischiato in quello che ormai tutti definiscono il tunnel. Poco però c'è attenzione per quello che gli gira intorno, anche dalle istituzioni diciamoci la verità, cioè le famiglie. Ora lei prima parlava di un percorso lungo, no? Si deve disinnamorare della, della droga, diceva il ragazzo, sì. per uscirne. Io identifico tre fasi, la fase della luna di miele, la fase dell'ambivalenza, amore-odio, poi la fase dell'odio o comunque della stanchezza. Il problema è arrivare vivi dal momento in cui il soggetto non è più innamorato pazzo della droga, Anzi, ne piglia le distanze, perché ha capito che ha preso una fregatura. E come si accompagnano le famiglie in questo percorso? Devono far parte del processo terapeutico. Noi curiamo anche delle famiglie in cui i cui figli ancora non vengono da noi, per cercare di, di, di non avere atteggiamenti isterici eh, o di pretendere tutto e subito, oppure di trattarli troppo male. Non è trattato di male i tossicomani che guariscono. C'è una corrente di pensiero che dice io gli faccio associare un danno alla droga così lui smetterà di drogarsi. Capisce che è una via senza uscita e che costa troppo e quindi smetterà. Il problema è che lei non dice mai di no. Quindi quanto più tu genitore mi tratti male mi cacci di casa, prendi atteggiamenti violenti, isterici, eccetera. Tanto più sale la mia angoscia e lei è sempre più competitiva. Non sarà più bello come una volta, ma sei tanto buona con me. È comunque confortante. È confortante, più che confortante. Senta, che vuol dire per lei la doppia parola Villa Maraini? Beh, Villa Maraini è la mia creatura, l'ho inventata io questa parola perché eh, questo è un compound che era proprietà dei conti Maraini, Emilio Maraini è stato un senatore italo-svizzero che ha creato la industria del, dello zucchero in Italia e c'era un sacco di proprietà, eh. qualcuna proprietà qua a Sabina, eh, l'ha lasciata la Croce Rossa, io sono stato veramente in parte l'aveva mandata in malura perché questo era un ospedale militare durante la guerra, un sanatorio, un preventorio subito dopo la io mi ricordo gli anni 60 i ragazzini che venivano sottratti alle madri tbc e in due reparti neonatale e Vezzi e venivano alimentati, eh, isolati dall'ambiente familiare che era infetto. Poi la, la TBC nel nostro paese eh, non è stata più un problema e questi locali sono andati in malora, sono andati in malora, tant'è che il Frascara, questo dove stiamo stasera, era murato. Cazza, a me mi bruciava, mi bruciava. Io lavoravo a Via Merulana all'ufficio di genere, che era già un centro antidroga ipotizzai di trasferirlo in un posto più bello, insomma, alterne vicende, alla fine gliel'ho fatta. E oggi che voto si darebbe? 9, no, eh. con tutta modesta. <toss>